È una canzone che mi piace molto, è un testo che mi piace molto e, e quindi ma, ah, mi, mi piace molto la frase un per di amore e tutto il resto è stringere i denti, anche se è un po', è un po estrema come, come, come percentuale, come statistica, eh, eh, in realtà eh, personalmente non mi ci riconosco eh, in, in queste in queste proporzioni, però, eh, è una frase che mi, che mi piace. È nato nella mia testa, in realtà, senza, senza uno strumento particolare. Da lì poi eh, ci ho lavorato sul piano, sulla chitarra, eh, come a volte mi succede spostandomi da, da uno strumento all'altro. C'è cioè, una parte... Di, di chitarra molto importante per me, eh, che, che quando attacca tutta l'orchestra e, e c'è questa specie di, di arpeggio che eh, sicuramente discende, è, è molto legato alla, allo strumento con cui lo suono la chitarra. E negli in-store mi piacerebbe poter. Suonare anche qualcosa, eh, ma molto dipenderà anche dalle, mh, dalle condizioni delle, delle Feltrinelli che non, che non conosco uh, caso per caso. E, e come sappiamo ci sono tutta una serie di restrizioni uh, legate alla, alla pandemia e quindi... Spero di poter suonare, non, non lo do per scontato, ma spero che in ogni caso possa essere, questi incontri possano essere un'occasione di, di, di chiacchiera con, uh, con, con chi sarà interessato. Io penso ci sono un sacco di cantautori al festival di, di Sanremo quest'anno, quindi in realtà non, non è, eh, penso che il, il premio della critica è, è una cosa bella come, come qualsiasi altro riconoscimento e mi fa piacere che, che si dica, un po' per scaramanzia, non è che sono, sono contentissimo quando lo si dice, però eh, è una cosa che mi fa piacere, che comunque mi sembra un attestato di, di, di stima, e riconoscimento che, che abbiamo fatto un buon lavoro con questa eh, con questa canzone, ma l'importante per me è, è, è mh, attraversare questa settimana facendo il migliore racconto possibile di me e di quello che ho fatto in questi anni di lavoro.